Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele, parlo di dropshipping, e-commerce, processo di pagamento e crescita finanziaria. Oggi voglio parlare con te di sospensioni ebay e su come fare a tornare a vendere su ebay. Chiunque abbia un po' di esperienza su ebay sa che è molto facile essere sospesi. Ho fatto un video dove ho spiegato i motivi principali di ebay sospende e su come evitare le sospensioni. Ma se fai parte di quelle sfortunate persone che sono state sospese e vuoi tornare a vendere su Ebay, oggi ti spiegherò come farlo in maniera corretta e cosa evitare di fare per non essere sospesi nuovamente. Ovviamente, prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale, così sarai sempre aggiornato sui miei prossimi video e sui miei consigli riguardo al dropshipping e sulla crescita finanziaria. Innanzitutto, per proseguire, bisogna capire come opera l'algoritmo di Ebay, ok? L'algoritmo di Ebay collega gli account fra di loro attraverso centinaia di variabili perché nei termini e condizioni di eBay come anche per esempio su quelli di Amazon è vietato creare nuovi account se si è stati sospesi addirittura su Amazon è proprio vietato creare nuovi account venditori se già ne hai uno eh, ma quella è un'altra storia quindi se tu vieni sospeso non puoi, secondo eBay, tornare a vendere nuovamente sei sospeso a vita questo causa molti problemi soprattutto a chi, a chi ci vive con ebay o a chi ha comunque una buona rendita su ebay o semplicemente vuole usarlo per vendere qualcosa di usato anche perché soprattutto queste sospensioni comportano la sospensione a catena di tutti gli account collegati che non significa tutti gli account sotto la stessa email, non significa tutti gli account sotto il tuo nome ma tutti gli account riconducibili a te per esempio se ti bannano e hai. Altri account in famiglia, tuo fratello, tua sorella, tua moglie, amici stretti che utilizzano spesso l'account insieme a te magari a casa, verranno bannati anche loro, a vita. Questo causa molti problemi e credo sia uno dei punti principali perché eBay è andato a decrescere e a perdere popolarità in questi anni. Andiamo a vedere esattamente innanzitutto come eBay collega questi account. L'algoritmo di eBay è tra i più sofisticati al mondo, essendo il terzo iCommerce commerce a livello mondiale ha un algoritmo che vale milioni di dollari e che riesce a rintracciare tantissime variabili e ricollegare le persone. Quindi, se vuoi tornare a vendere su eBay, non basta crearti un altro account sotto un'altra email, non basta cambiare magari nome, perché comunque possono rintracciarti. L'algoritmo può vedere che sei un account duplicato di uno bannato e ti bannerà. Andiamo a vedere quindi per capire, innanzitutto alcuni principali fattori su cui l'algoritmo di ebay collega gli account per riconoscere quali account appartengono alla stessa persona o persone molto correlate allora ti andiamo a vedere i più comuni che sono ovviamente nome, cognome anche se non è l'unico, forse quello meno importante perché ci possono essere tante persone che si chiamano come te numero di telefono, se metti lo stesso numero di telefono, eh, ip negli si usa lo stesso IP, anche se non è un fattore principale. Browser, questo è molto importante: la cronologia, perché eBay legge la tua cronologia browser e se vede che c'è cronologia passata di altri account, ti ricollega immediatamente. Indirizzo di casa, quindi stesso indirizzo di casa con lo stesso numero civico gli annunci se metti gli stessi oggetti con la stessa descrizione e lo stesso prezzo l'algoritmo ti collega all'account bannato e ti ribanna la carta di credito se usi la stessa carta di credito per pagare le spese Paypal, se usi lo stesso Paypal ti, eh, ti banna anche, anche se è possibile usare lo stesso Paypal con alcune accortezze alcuni trucchetti ma non ne parlerò in questo video magari ne farò un video dedicato perché è un argomento più complesso diciamo che questi sono gli argomenti principali con cui ebay ti ricollega, quindi quando riconosci uno di questi punti, poi ce ne sono altri, tantissimi altri, ad esempio una cosa che utilizza ebay eh, che utilizzano veramente la maggior parte dei siti che vogliono ricollegarti ad altri account che riescono a registrare il tuo cursore nel, nel sito e in base ai movimenti che fai l'algoritmo ti collega ad altri account che ovviamente non è un fattore principale però non, non è, il collegamento non funziona su un singolo fattore, ma funziona su molteplici fattori che uniti vi conducono a te. Okay? Fatti capire la grandezza di, quest, di questi algoritmi è allucinante. Quindi cosa possiamo fare per tornare a vendere su ebay? Ovviamente voglio fare una premessa. L'argomento è lunghissimo, è complesso, un un processo, uno studio specifico e ovviamente non posso spiegare tutto in un video perché sono durerebbe ore andrò a dirti le basi su quello che dovresti fare che già ti possono permettere di tornare a vendere ma ovviamente devi impegnarti a capire le basi servono a darti una logica di come funziona ebay e su come tornare a vendere Fatto, detto questo torniamo un attimo al nostro argomento come tornare a vendere? la prima cosa da fare è cambiare user del pc ok crea un nuovo utente sul pc in modo che hai tutto il browser pulito e nulla è riconducibile a vecchio account potresti cambiare browser non basta disinstallarlo e installarlo nuovamente ok serve un processo di pulizia più profondo potresti cambiare browser ma non lo consiglio perché è facile fare confusione ti consiglio di fare un altro utente sul pc dedicato con browser puoi usare di nuovo lo stesso browser se lo usavi cron lo puoi usare perché nel nuovo utente pc non ci sarà cronologia non usare lo stesso paypal per pagare le spese almeno, quello puoi mettere magari per ricevere pagamenti degli annunci, ma è sempre pericoloso, potrebbero collegarti e potrebbero bannarti. L'ideale sarebbe creare un nuovo Paypal, sempre sotto tuo nome. Ovviamente, qua poi ci sono altre cose da considerare, ad esempio Paypal potrebbe bannarti. Potrebbe sospenderti se crei troppi account sotto il tuo nome. Ma andiamo su argomenti riguardanti Paypal e non, non vado ad approfondire. Però se ne crei solo un altro non dovresti avere problemi. Ovviamente devi sapere un po' come muoverti anche con Paypal, devi conoscerlo. In futuro farò altri video su cui spiegherò altri trucchetti su Paypal, Ebay e su come affrontare questo processo. Farò video dedicati, quindi ricordati di iscriverti al canale e metterti like così resterai sempre aggiornato sui prossimi video. Cambiare ogni dato. Nome e cognome lo puoi lasciare uguale, ok? O magari puoi usare per esempio una, una diminuzione. Per esempio, se ti chiami Daniele, puoi chiamarti Dan Dani, ok? Puoi chiamare Daniel va bene uguale. Prendere tempo per costruire l'account e non correre. Come ho spiegato nell'altro video che ti ho messo eh, in descrizione dove parlo delle sospensioni eBay. L'importante è non correre e andare sempre piano con questo sito, perché se cominci a correre verrai sospeso, magari non perché verrai ricollegato all'account bannato, ma perché appunto stai contento per passare. Quindi prendi tempo per costruire l'account. Cambia indirizzo di casa, se hai un'altra residenza con i genitori, qualcuno, metti il loro indirizzo, o se non hai nient'altro, proprio metti... cambia qualcosa nel tuo indirizzo. Ad esempio, se abiti, non so, in Via Pasquale 12, metti Via Pasquale. 12, okay? mm, perché l'algoritmo, essendo proprio un, alg un algoritmo, non è una persona umana, va a guardare le lettere precise. Se metti via Pasquale 12 ti bombaccia, se metti via Pasquale o metti V. Pasquale 12 non ti, non ti ricollega più, okay? perché l'algoritmo collega quasi punto per punto. L'ideale sarebbe comunque un indirizzo totalmente diverso per essere sicuri. All'atto preventivo è molto importante evitare di utilizzare eBay con connessioni di altre persone. Perché come ti ho spiegato, se ti ricollegano, anche se l'IP non è un fattore principale, ma se ti ricollegano a qualcun altro che è stato bannato, magari perché hai usato la sua connessione per molto tempo, eh, verrai bannato anche tu. Ho sentito molte storie, ho letto molte storie di persone che sono entrate un giorno su ebay e sono state bannate perché un loro vecchio amico che non vedevano più da anni è stato bannato, sì, è possibile anche questo. So che questi argomenti magari per chi non abbia molta esperienza su eBay possono sembrare surreali, possono sembrare assurdi, sono d'accordo, sono surreali, ma funziona così. Che c'è tanta gente che magari all'inizio è scettica, eh, non ascolta questi consigli e poi si ritrova bannata. Non fare lo stesso errore, Sono. succede se fai una ricerca su internet, specialmente in inglese, troverai decine di migliaia di casi, quindi succede. È importante prevenire. Ricapitolando, ti ho dato alcune basi per ricominciare a vendere, perché molti pensano che basta cambiare email, registrarsi di nuovo, no, su ebay non funziona così, però hai bannato nuovamente. Devi cambiare ogni dato, cambiare il browser, cambiare la ovviamente cambiare anche IP. Per cambiare IP è facile, se usi il router di casa dovresti, potresti riavviarlo, ma non è la modalità più sicura perché non ti cambia il proprio IP. L'ideale sarebbe utilizzare ebay in hotspot con il telefono per cambiare IP, IP ti basta mettere la modalità aereo e poi riattivarlo o riavviare il telefono, in questo modo avrai un IP eh, fresco. Comunque puoi riavviare il modem di casa, lo riavvi un paio di volte anche se non è la modalità più sicura. Non utilizzare VPN perché le VPN sono blacklistate su ebay e ti causano una sospensione veloce. Le VPN le puoi utilizzare solo su account storici e che abbiano già una buona stabilità ovviamente devi sempre tenerti aggiornato perché ebay cambia continu continuamente l'algoritmo cresce ogni anno è sempre più difficile se sei stato sospeso e vuoi tornare a vendere ovviamente ragazzi non, non è nulla di illegale tornare a vendere dopo una sospensione lo dico perché molti magari mi hanno chiesto ovviamente essendo ignari è solo contro i termini e condizioni di ebay quindi se ti trovano si possono sospendere di nuovo. Comunque c'è tanta gente che è tornata a vendere dopo una sospensione, anche con i suoi dati reali, magari che si è trasferita, ha cambiato tutto è tornata a vendere. Eh, ma l'importante è sempre preservare i propri account originali, perché poi sono solo mal di testa. Quindi guardati il video dove spiego come evitare sospensioni, guardalo molto attentamente e metti in pratica i miei consigli. Spero che questo video ti sia stato utile. Spero che se sei stato sospeso o bannato su eBay, potrai tornare a vendere con questi miei consigli. Se hai bisogno di aiuto o vuoi semplicemente farmi una domanda, quando posso rispondo sempre. Mi puoi cercare sia nei commenti qua su YouTube, sia su Instagram, trovi il link in descrizione o su Facebook. Eh, ricordati di iscriverti perché mi faresti un grande favore, mi aiuteresti a crescere e soprattutto faresti un favore anche a te stesso rimanendo aggiornato nel mondo del dropshipping e della crescita finanziaria. Ora ti saluto, e ci vediamo al prossimo video, ciao!